Buonasera e benvenuti a Mediaclaggenmauer.tfai, ovvero il muro dei pianti. L'attualità di questa sera? Raccogliamo ciò che seminiamo. Nuove ricerche sugli asilo nido dimostrano che anche il miglior tipo di assistenza rende i bambini ancora più aggressivi che il secondo tra i peggiori tipi di famiglia. Ovviamente ci sono anche case paterne estremamente dannosi, nelle quali c'è violenza, abuso, alimentazione malsana, eccetera, ma queste condizioni sono piuttosto rare e tutto ciò che si situa al di sopra di questo è già meglio per lo sviluppo emozionale dei bambini. Uno studio viennese, ancora in corso, dimostra che nei bambini al di sotto di due anni il livello di cortisolo Scala in modo così estremo che già dopo dieci settimane di asilo nido non è più possibile l'elaborazione dello stress. Il cortisolo è una sostanza del corpo che metabolizza lo stress. Lo stress costante crea una mancanza di cortisolo. Per questo i bambini che vanno all'asilo nido sono più aggressivi e malatici che quelli che vengono educati e assistiti a casa. Anche la disposizione per imparare a scuola è ridotta. Non sono soltanto i genitori stressati e perplessi a soffrire delle conseguenze di questo sviluppo distorto, ma a motivo della violenza, sempre più diffusa tra bambini e giovani, soffre anche tutta la società. Una cosa è chiara. Questo sviluppo folgorante continuerà a divorare attorno a sé in modo crescente finché si farà propaganda per sempre più asili nido, anziché per delle migliori case paterne.